A tutte, ben ritrovate? Come state? finalmente riesco a fare un nuovo video lo so che vi avevo promesso e vi prometto che i prossimi video usciranno uno dietro l'altro vedrete anche perché ci sono tantissime novità in arrivo e che non vedo l'ora di condividere con voi quindi ho deciso comunque di fare tantissimi video anche su Youtube perché siete in tante di voi a non avere Facebook e Instagram quindi eccomi qui a condividere con il mondo appunto tutte le novità che arriveranno ma oggi non ci dedichiamo a nessuna novità oggi voglio dedicare uh, il video ad un argomento che spunta sempre più spesso uh, negli nei, nei messaggi che mi state inviando uh, e riguarda la poca consapevolezza che si ha su quello che succede quando esponiamo i nostri capelli ai raggi solari, alla salseine, al cloro e così via perché ovviamente i capelli non si scottano come succede con la pelle e quindi siamo indotti a pensare che appunto non ne soffrono Ebbene, il problema è che poi quando arriva l'autunno puntualmente la nostra chioma ci presenta il conto perché la ritroviamo sfibrata, inaridita, seca, con doppie punte, insomma tutti i disastri possibili. E questo ci fa capire che ovviamente anche i capelli ne soffrono. Per non parlare del colore sbiadito e veramente basterebbe solo dedicare qualche minuto in più eh, anche ai nostri capelli nella nostra beauty routine quotidiana per poter arrivare a fine estate con una chioma che insomma, è dignitosa. e insomma, non abbiamo vanificato in 10 giorni al mare insomma, tutte le cure che abbiamo dedicato durante l'anno alla, alla nostra chioma. E quindi eh, ho deciso di fare mh, con voi quello che ho fatto anche con me stessa perché ho visto che funziona benissimo: spiegarvi per filo e per segno cosa succede quando esponiamo la nostra chioma eh, ai raggi solari, alla salsedine, al cloro. E eh, successivamente farò un video anche dove condividerò, eh, diciamo, delle dritte che sono veramente efficaci e che ci permettono appunto di evitare i danni di cui vi parlo oggi. Si tende sempre a passare da un estremo all'altro. Oddio, il sole fa male, meglio evitarlo, non prenderlo proprio. No, il sole fa bene. Il sole preso in maniera saggia fa solo bene. Anzi, la vitamina D che ne diffonde... Uh, fa solo bene e incrementa anche la produzione di cheratina che è la proteina principale che si trova all'interno del nostro fusto. Vi ricordo che io avevo già fatto un video dedicato su cosa e di come sono fatti i capelli proprio per aiutarvi a prendervi cura dei capelli in maniera consapevole Quindi, quindi in caso vi fosse sfuggito e vi interessa l'argomento vi lascio un link qui sopra. Però ovviamente se noi andiamo a prendere il sole nelle ore più calde della giornata senza proteggere la nostra chioma eh, ovviamente l'azione la benefica del sole diventerà dannosa non solo per la nostra pelle, ma anche per i nostri capelli. Quindi sono sicura che non appena capirete i danni che eh, l'umidità alta, i raggi solari, la e il cloro portano alla nostra chioma penserete due volte prima di esporvi al sole summertime, summertime, i danni che avvengono durante l'estate quindi per colpa di tutti gli agenti atmosferici che vi ho elencato anche prima avvengono a livello del fusto che è questo che è materia morta ma anche a livello del cuoio capelluto e ora andiamo a vedere ogni singolo che tipo di danno può subire partiamo dalla premessa che le caratteristiche fisiche dei capelli esposti agli agenti atmosferici quindi salsedine, cloro, vento, umidità alta, raggi solari subiscono proprio delle modifiche che possiamo appurare anche in prima persona guardando la nostra chioma, eh, che ovviamente risulterà meno elastica, quindi anche più propensa alla rottura, meno resistente ai danni meccanici da phon, quindi già questo è una testimonianza del danno che avviene. Ma non finisce qui. I danni che avvengono a livello del fusto possono essere assottigliamento della fibra capillare, può essere la disidratazione e la secchezza della fibra capillare, il che porta anche delle lunghezze rovinate, quindi sfibrate, a doppie punte oppure punte che si spezzano, come anche lo sbiadimento del colore. Ma adesso andiamo a vedere ogni singolo per poter capire bene esattamente cosa succede. Allora, cosa porta all'astottigliamento del fusto? Tutti questi agenti atmosferici di cui vi ho parlato prima, aggrediscono e indeboliscono il fusto portando ad un'alterazione delle proteine che eh, compongono, eh, come eh, dicevo anche prima, il nostro fusto e determinano un cambiamento della composizione chimica del capello che subisce un processo di fotodegradazione che purtroppo è irreversibile. Se la pelle riesce ad autoripararsi, ricordatevi che il capello non tornerà mai più come prima una volta che eh, appunto subisce un danno. Ecco. Gli stessi agenti atmosferici fragilizzano e rompono l'equilibrio del film idrolipidico che appunto poi porta eh, ad una chioma disidratata, inaridita, spenta, opaca, quindi assolutamente noi dobbiamo utilizzare dei prodotti che vanno a proteggere i nostri capelli appunto reintegrando il nostro lipidico, e di questo vi, vi parlerò sicuramente nel prossimo video e ovviamente l'ultimo danno sulla mia lista di possibili danni ehm, che avvengono eh, appunto quando ci esponiamo al sole senza proteggere i nostri capelli, è lo sbiadimento del colore. Eh, sbiadimento che avviene eh, in seguito all'eccesso eh, all di radicali liberi che produce il sole che porta ad una deteriorazione del pigmento eh, sui nostri capelli che siano naturali oppure che siano appunto tinti chimicamente oppure con le erbe tintorie. I capelli giorno per giorno, se ci fate caso, sembrano sempre più chiari e non è un'impressione, è proprio il cloro, il cloruro di sodio, che è presente nel sale marino. Che favorisce l'ossidazione dei pigmenti appunto che siano naturali o meno. Quindi se volete avere dei capelli eh, più chiari, andate al mare per tre mesi, eh, visto che faticate appunto qualcuno di voi che magari ehm, stratifica troppo il colore del, del, dell'ausonio, dell'anne e eh, eh, lamenta sempre di aver raggiunto una tonalità troppo scura. Ecco, andate al mare per tre mesi e eh, siete sicure di eh, schiarire in modo naturale però sempre aggregare perché purtroppo questa, questo sbiadimento del colore non, eh, i capelli comunque lo risentono eh, come aggressivo perché rimangono sempre molto fragili e risultano eh, comunque eh, inariditi e disidratati ovviamente come vi accennavo il danno non avviene solo a livello dello stelo, quindi del, del fusto, ma può avvenire anche a livello del cuoio capelluto, cosa ancora più grave, perché esporsi sotto il sole coccente senza la um, adatta protezione può portare al surriscaldamento e anche all'infiammazione del, della cute, eh, può rompere l'equilibrio del film idrolipidico che ha il ruolo proprio di proteggere eh, la nostra cute eh, e anche i nostri capelli e eh, altera il microcircolo, quindi rendendo difficile l'ossigenazione e il poter eh, arrivare alle nostre radici con le dovute sostanze nutritive. Quindi è essenziale eh, quando parliamo della protezione dei capelli di ricordarci che non andiamo a proteggere solo il capello ma soprattutto uh, il um, cuoio capelluto che è quello che poi dopo nutre quello che vediamo all'esterno. Quindi è molto importante anche dare uh, la protezione adatta alla nostra pute. Ora allora, va da sé che chi ha una chioma chiara, quindi bionda oppure castana chiara, deve pre prestare ancora maggior attenzione proprio per evitare di ritrovarsi con il cuoio capelluto ustionato. Ma andare al mare non porta solo preoccupazioni, ovviamente ehm, ci dà anche tantissimi benefici al di là del, appunto della spensieratezza, dell'essere in vacanza, ma proprio ehm, ne giovano la nostra pelle e i nostri capelli appunto se andiamo al mare non nelle ore centrali, mi raccomando anche perché l'acqua di mare possiede eh, la proprietà di poter svolgere una leggera, naturale eh, microstimolazione della nostra cute e, eh, purificando i bulbi e anche il nostro fusto. Eh, per non parlare dei benefici che ehm, eh, riscontrano i capelli grassi oppure chi soffre di dermatite seboronica come me, Uh, che devo dire che 10 giorni al mare sono il rimedio naturale più efficace in assoluto uh, rispetto a tutto le cose che abbia mai provato in passato, perché non ne soffro proprio più fino all'autunno. Ovviamente bisogna prestare attenzione anche a quanto tempo lasciamo l'acqua di mare sui nostri capelli, l'ideale sarebbe portarsi da casa una bottiglietta con dell'acqua dolce oppure sfruttare le docce che si trovano sulle spiagge attrezzate per toglierla il prima possibile, anche perché il sale inaridisce il fusto e in più i piccoli eh, cristalli di, eh, di sale marino che possono rimanere, permanere su, sul nostro fusto, sono come delle piccole lenti roventi che attirano i raggi solari e quindi ehm, vanno a disidratare ancora di più la nostra chioma. Quindi l'ideale sarebbe appunto eh, risciacquare via il prima possibile eh, l'acqua di mare e eh, ovviamente utilizzare eh, dei prodotti adatti per proteggere la nostra chioma ma di questo ve ne parlerò nel prossimo video eh, in, prima di chiudere volevo anche rispondere ad un'altra domanda che mi è capitato di leggere ossia se ci sono delle tipologie di capelli che ne risentono meno eh, rispetto ad altre ovviamente i capelli fini e sottili come i miei ne risentono molto di più rispetto a chi ha una, una chioma folta con un fusto grosso e robusto Um, ovviamente anche chi ha un capello medio scuro, quindi ha una percentuale maggiore di melanina, è un po più protetta, ha, un, ha la chioma un po' più protetta rispetto a chi ha una chioma um, da colore chiaro, quindi la percentuale di melanina uh, presente all'interno del fusto è minore. Ciò non vuol dire che, eh, appunto, se abbiamo i capelli scuri eh, ne soffriamo di meno, ne soffriamo lo stesso perché è una blanda protezione naturale del capello. Ma eh, noi dobbiamo assolutamente eh, lavorare sul ripristinare il film idrolipidico con dei prodotti dedicati e eh, quindi mantenerli plenamente quando ci esponiamo al sole, idratati. E nutriti per così dire ma di questo vi voglio parlare nel prossimo video dove vi preannuncio vi parlerò anche del nuovo prodotto che uscirà in questi giorni sul sito è un prodotto per la cura dei capelli che va benissimo anche um, al mare e non vedo l'ora di condividerlo con voi <ride> di parlarvene intanto vi saluto e spero che il video vi sia piaciuto che vi sia tornato utile come sempre che vi abbia dato una maggiore consapevolezza su cosa succede quando ci esponiamo al sole insomma quando andiamo al mare tutti spensierati ricordiamoci sempre di prenderci cura anche dei nostri bellissimi capelli vi saluto, condividete il video ricordatevi di lasciare il solito like e noi ci vediamo tra pochi giorni ciao